Oggi andiamo a vedere un unboxing di una cosa coordinato e speriamo che sia intatta perché ho visto che la confezione era questa qua, è arrivata in condizioni pietose e speriamo che il pacco interno sia intatto, vediamo se è intatto e funziona tutto, se no ovviamente lo rispedisco indietro, dovrebbe esserci cioè c'è la garanzia, dovrebbero averla Registrata comunque non si sa Però teoricamente c'è la garanzia Quindi andiamo a vedere Il pacco che c'era dentro Era questo qui Dovrebbe essere un, display, un monitor Sì, un display, un monitor È della ViewSonic 2K C'è scritto Aspettate che prendo Non so, qualcosa per Questo andrà benissimo per aprire qua speriamo che l'interno sia intatto che non ci siano pixel rotti che non sia rotto e che sia tutto funzionante in tal caso lo allora, rimandiamo indietro come appena detto ok vediamo direttamente voglio cercare di non far eccessivi danni eh? ok incrociamo le dita speriamo che sia intatto ma che cavolo ok è da tirar fuori non ho mai idea di come tirarlo fuori sinceramente raga è un po' grandino eh! come vedete è un po' grandino 32 pollici non capisco se mi è tenuto insieme da qualcosa ma non capisco cosa ok dovrebbe esserci ok c'è questo pezzo che lo tiene ok questo lo mettiamo da una parte senza rovinarla qui abbiamo il cavo di alimentazione un HDMI che ci hanno fornito qui abbiamo le, le viti e una staff un cacciavite stranissimo la questa qua ha una parte della base, una parte della staffa. Qui abbiamo la staffa, peraltro è veramente pesante, quindi non dovrebbe, cioè dovrebbe fare parecchio peso. Vediamo adesso come. Ok, l'ho aperto, aspettate, facciamo una roba, apriamolo più, lo prendo, e lo capovolgiamo così ok era è immenso non pensavo sinceramente neanche io non avevo capito quanto grande era sapevo che era grande ma non pensavo così grande non sembrerebbe esserci grossi cioè non sembrerebbe esserci grossi danni non sembrerebbe essere danneggiato perlomeno il monitor raga allora, lo ribalto di nuovo perché non riesco a tirarlo fuori e prima ce l'avevo fatta ok piano ok devo solo capire com'è chiuso e soprattutto dove da dove è chiuso ok sembrerebbe chiuso da ah da qua davanti ok aspettate piano stiamo piano eh. a parte che è congelato no, vabbè dettagli ok non sembrerebbe avere danni strutturali Non sembrerebbe C'ha la pellicola Sopra ovviamente ma la tolgo Dopo aver essermi assicurato Che sia tutto funzionante Sembrerebbe intatto Cioè guardate Quanto Cioè guardate è fighissimo Non ci sta neanche In tutta la videocamera Ok Allora sembrerebbe tutto a posto che funzioni C ha anche le sue casse integrate e non si sente malissimo adesso perché me la passa di qua non lo so allora okay. si vede bene la Ho aperto comunque il video sbagliato, non voglio spoilerarvi troppo per il prossimo video che uscirà. Comunque, eh, se sì. l'audio è alto e quando mi devo fare il film, lo passo, passo l'audio da questo a quello lì che è collegato alle casse e quindi si sente un volume più alto per quando sono a letto distante. Adesso. Comunque ho visto non ci sono problemi I pixel la una cosa che non capisco c'era attivato boh, vabbè, non... questo è l'uno questo qua è il 2 secondo che mi fa par... quello che mi permette di passare di qua dal di qua da questo qui a questo ma una cosa che non capisco è perché quando Avrò qualcosa e me lo apre di qua. Io lo voglio di qua perché mi apre la roba di qua. Vabbè, comunque, Ok, probabilmente le app che ho chiuso di là restano di là, cioè le applicazioni che ho chiuso di là restano di qua, mentre quelle che ho aperto di qua e ho lasciato di qua rimangono di qua. È una cosa molto utile che così se apro so già che è di là e basta. E niente, adesso andiamo a fare una cosa molto divertente, che è la roba più bella in assoluto, che è rimuovere la pellicola che si è... Ma solo questa, la pellicola, ma sta disghezzando. No, qua sopra c'è un'altra pellicola, sinceramente. Ma ce la lascio perché questo effetto leggermente opaco è molto bello. Mi piace perché non ha fatica comunque. Bello l'effetto satinato che piace a me. Piuttosto che averlo lucido, liscio, è una cosa fantastica. Fu Dovrebbe funzionare tutto. Vi farò sapere più avanti comunque nelle serie. E si vede bene, non ho visto pixel bruciati. Qua non vedo. Raga! È Raga è sparito sotto! Sparisce sotto! Ah ma succede anche qua. Raga cos'è questa storia? No... Questa non la sapevo sinceramente, ve lo dico, non la sapevo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, eh, niente, questa è eh, la nuova configurazione con questo qua principale che mi permette di fare un casino di roba. È un 2k la risoluzione ci dice che è, che è una risoluzione. Risoluzione ci dice che è velocità di aggiornamento 60 75 Hz, mettiamo e applichiamo. Va benissimo! Comunque, a ah, posto così, raga. Allora, <coughs> vi faccio vedere quanto è sottile se riesco, vediamo. Ok! gancio un attimo il connettore. Cioè, guardate la sottilezza tra questo e vabbè lì c'è la componentistica elettronica quindi la parte più spessa e questo qua di quello di una volta vecchio cioè. <ride> una notevole differenza io è tutto questo video unboxing è tutto spero che comunque adesso controllerà in fase editing ma spero che, sia, visto che non sia stato tagliato perché sinceramente non ho il video che girato, quindi vedo per avere una visuale più ampia comunque non dovrebbero esserci problemi io vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like e condividere il video se vi è piaciuto lasciare tanti like. L'ho già ripetuto, ogni volta che confronto, sbaglio succede.